Voglio premettere che questo video è fatto principalmente per console, quindi non parleremo di mouse e tastiera Ma solo di, di pad, sia di Xbox sia di Playstation Parleremo però anche dell'ultima generazione, quindi anche PS5 e di Xbox Series X e S, vabbè Comunque è l'ultima generazione Allora, senza perderci troppo in chiacchiere ragazzuoli, vi parlo della tecnica che ho utilizzato nel corso degli anni per migliorare la mia mira E che potete applicare voi subito E anche poi faremo una partita in cui vi farò vedere la mia controller cam o meglio la hand cam come preferite chiamarla allora ragazzuoli la tecnica che io ho utilizzato è questa come potete vedere questo è un normalissimo controller ps4 ma c'è una differenza sugli analogici sono presenti questi dei gommini come sono chiamati di solito che in realtà sono con nome specifico dei control freak questi control freak ragazzi come potete vedere si applicano in maniera semplicissima sugli analogici permettono di avere una sensibilità di movimento maggiore sia quando ci si muove camminando nella partita, sia quando si mira soprattutto, che è quello che ci interessa. Tant'è vero ragazzi che Control Freak mi ha mandato anche una welcome box dove c'erano alcuni prodotti che vorrei farvi vedere. Quindi, qui abbiamo tutti i prodotti più o meno della welcome box di Control Freak. E vediamo velocemente un paio di cosucce. Mi hanno mandato due di questi gaming cables, molto utili perché i miei li ho sfondati live. Questi, ragazzi, come potete vedere, sono i Nightfall applicati fondamentalmente al controller. E questi, ragazzi, invece, sono i Galaxy applicati su un controller PS5. Come potete vedere, i ragazzuoli, anche se li si utilizzano, scappano. Quindi vanno bene anche per controller PS5. Vi ricordo ragazzuoli che tutti i prodotti che avete visto potete comprarli anche voi Infatti se andate in descrizione troverete una manciata di link Sia di Amazon con il mio link di affiliazione Sia di Control Freak dove potrete fondamentalmente acquistare tutti i prodotti Scegliete voi se farlo su Amazon o sul sito ufficiale di Control Freak Anche se vi ricordo che su Control Freak se fate degli acquisti Quando state per concludere l'ordine potete inserire un codice E inserendo il codice portu otterrete uno sconto del 10% Quindi scegliete voi però su Control Freak Avete lo sconto, però ragazzi vi ricordo Prima di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Perché altrimenti vi perderete invece Il secondo video che riguarderà La mia sensibilità su Fortnite Quindi iscrivetevi, campanellina Ora però andiamo in partita e proviamoli Ok ragazzi, quindi le Proviamo un po' finalmente questi Control Freak come si deve uh, Sapete che ragazzi io in realtà li usavo Già da tempo però ho iniziato solo Effettivamente ora a farveli vedere anche nel video con un Uh, Endcam, dato che Me l'avete chiesto in tantissimi E allora, uh, controlliamo un attimo Qui sotto velocemente cure, cose di questo tipo Esatto, tra l'altro ragazzoli Starò un po' scomodo a giocare Perché non tanto per i control trick, Perché ripeto, quelli li utilizzo sempre Sempre ragazzoli, anche se non li vedete Più che altro perché uh, non posso muovermi <ride> Perché se mi muovo, esco dall'inquadratura Con... Uh, esco dall'inquadratura Ragazzi con... Uh, la, la, cam, Quindi cioè Devo restare tipo Bloccato fermo E la cosa abbastanza Immaginerete Scomoda Niente munizioni Punite le munizioni Eliminato Non so come Ok questo se ne sta andando via Spero di sì. Sinceramente Per la mia incolumità Si sì, ok Avevamo quasi eliminato È scappato Insomma Non una situazione simpaticissima Ecco Che okay, ce l'ho letteralmente qui 60 Ha colpito Ok Perfetto Mmm, questa non ci voleva. Uh, oh, carina come mossa, bravo. Ok, ti è piaciuto l'headshot, bro? Ho comprati control freak Se vuoi una mira come la mia, <ride> l'avevo sentito, ma non ha costruito. Perché al posto di costruire, mi ha tipo curato. Non lo so cosa ha fatto. Ha equipaggiato qualcos'altro. Vabbè, non è un'ottima cosa, insomma. E' eliminato Cavolo Stavo rischiando anche qui, eh Quasi quasi meglio lo scar, sinceramente Sbaglio, ho lasciato... No, fucile la pompa Eh sì, mi sa di sì Ok. Credo che nei commenti mi avreste tipo distrutto se l'avessi lasciata Penso che sto cercando di cadere qui Per quello scuro motivo serve vita? Credo che glielo faremo fare, raga Spero solo che non l'abbia fatto Oh, altra gente E okay, raga, è andata bene. Vogliamo sì. andarci molto, molto peggio. Ok. Un altro Questo c'aveva bella roba tra l'altro Ok mancano due persone raga uh, Sinceramente ho paura che uno sia lì E poi l'altro boh Sinceramente dobbiamo un attimo cercarcelo Vada va. Ok Vedo il tragiardone di torno mi fa piacere Mamma mia, quanto godo e lo clacco perché voleva eliminarmi col piccone, ma non credo di avere letteralmente il tempo. In realtà si, sì, eh. Se provo a pusharmi io utilizzo la jump dal lato opposto e me ne vado. guys. No! Quindi ragazzi piccole conclusioni A parte la vittoria fantastica che ho fatto giuro che ho vinto Allora contro il freak Personalmente ragazzi avete visto Io li so utilizzare molto bene ma perché ormai li utilizzo da anni D'altra parte, io vi consiglio di acquistarli proprio per questo motivo, ragà, perché con l'allenamento inevitabilmente la vostra mira migliorerà. E ripeto, va bene su qualunque gioco, non solo su Fortnite, pure su COD, pure su Rainbow Six, possono aiutare davvero, davvero molto. Vi ricordo che in descrizione potete acquistarli Di nuovo link di affiliazione Oppure sito ufficiale control freak Col mio codice sconto Fortu Vi ricordo ancora ragazzuoli di iscrivervi Se non l'avete ancora fatto così Non vi perderete il prossimo video In cui vi farò vedere la mia sensibilità di Fortnite E noi ci becchiamo alla prossima Ciao